Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè, grazie e buona visione. Ciao a tutti, ma sono proprio 12, 13, cosa facciamo di i numeri? Ciao, un saluto de, di cuore veramente da parte mia e di tutto lo staff. Oggi una piccola curiosità che però dovrebbe illuminarci, darci più energia, sprint, per poter leggere la Bibbia sempre con maggiore attenzione. Allora, Prima cosa che noi sentiamo dire dalle persone che, eh, alle quali chiediamo se hanno letto la scrittura è: se, sì, ho letto, hanno letto una parte. E poi perché non si è andata avanti? Ma perché è noiosa, ci sono tanti nomi. Eccoci, sono tanti nomi. Se ci sono tanti nomi, vuol dire che Dio ha voluto che questa, eh, queste liste di nomi arrivassero a noi attraverso la scuola degli scribi, attraverso la scuola dei Soferim, appunto. Attraverso eh, tutti questi millenni, più di 3500 anni. Ha voluto che noi facessimo veramente caso a questi nomi, queste toledot, a queste genealogie, o proprio anche i nomi dei, delle singole famiglie, delle singole tribù dei figli di Israele. Non dimentichiamoci mai che il Vangelo di Matteo inizia con le toledotte di Gesù. E adesso la cosa curiosa. Come in Matteo, voi vedete che c'è scritto 14 generazioni, 14 per tre volte, 14 generazioni, 14 generazioni. Poi andate a contare l'ultimo blocco che arriva a Gesù e sono solo 13, c'è già no, la domandina, come mai c'è scritto 14 invece sono 13? La risposta tre anni fa, se voi che mi ascoltate da, da, da, da parecchio sapete già la risposta. Ma oggi vi voglio veramente fare toccare con mano una realtà biblica sotto i nostri occhi, sotto, davanti al nostro naso, e tante volte ci sfugge, le dodici tribù di Israele, ma sono davvero dodici? Sì, lo so, sappiamo benissimo il discorso di Giuseppe, che è stato benedetto nel capitolo 49 di Genesi come unica tribù, e sappiamo che da Giuseppe sono arrivate 12, eh, due tribù e siamo di nuovo al numero 12. Volevo farvi notare, nel libro degli aritmoi, <ride> dei numeri, cioè di queste, questa, questo elenco di nomi, questi censimenti voluti da Dio per mandarsi sempre a delle diciamo dei messaggi di altissima, di altissima eh, spiritualità e precisione prendiamo l'esempio del capitolo 7 quando c'è l'offerta dei capi tribù abbiamo dal versetto 13 e poi è, è sempre identico sempre come copia in, colla, copia in colla per tutti i capi di queste tribù Nasson figlio di Aminadab, no? principe di Giuda Giuda è il primo e poi al versetto 18 abbiamo il secondo Nathanael che viene da Issacar seconda tribù poi abbiamo il terzo giorno Eliab Zebulon il quarto giorno Eliushur figlio di Reuven di Ruben il quinto giorno abbiamo Selumiel della tribù di Shimon il sesto giorno abbiamo Eliasaf figlio di Gad e siamo a sei poi abbiamo eh, il settimo giorno Elishama per la tribù di Efraim poi abbiamo l'ottavo giorno, che corrisponde all'ottava tribù, Gamaliel, della tribù di Menashe. Poi abbiamo il nono giorno, Abidan, Abid Abid dei, dei figli di Beniamino. Poi abbiamo il decimo giorno, Eziecher, Eziecher, figlio della tribù, capo della tribù, e quindi figlio della tribù di Dan. Poi abbiamo l'undicesimo, Pagiel, della tribù di Asaf. E il dodicesimo, Akira, figlio e capostipite della tribù di Naftali e poi dopo viene detto al versetto 84 dice questi sempre il capitolo 7 di numeri questi sono i doni della dedicazione ad da parte dei capi di dei capi di israele, israele se avete preso una matita vedete che manca qualcuno manca qualcuno ma la stessa cosa l'abbiamo sempre nel capitolo 13 Stavolta è meno noioso perché c'è il racconto dei dodici esploratori, dodici. Proviamo a vedere. Tribù di Rouven, l'abbiamo la tribù di Shimon, siamo al capitolo 13, versetto 4. Poi abbiamo la tribù di Yehuda, dove abbiamo Caleb. Poi abbiamo la tribù di Zaccar, la tribù di Efraim, la tribù di Beniamino, la tribù di Zebulon, poi la tribù di Menashe, la tribù di Dan. La tribù di Asher, la tribù di Neftali e la tribù di Gath continua a mancarci qualcuno, questo qualcuno lo andiamo a recuperare nell'Apocalisse, capitolo 7. Sapete, vi ricordate i famosi 144 delle 12 tribù, delle 12 tribù dei figli di Israele? Ma se voi mettete in Sinossi, tribù di Giuda, Ruben, Gan, Asher, Neftali, Manasse, Simeone, Levi, Isacar, Zebulon, Iosef, Beniamino, che potrebbe essere Menashe e, ben... e Beniamino, comunque avete tribù di Giuseppe, voi avete 12 tribù, a rispunta la tribù di Levi, Giuseppe viene nominato tribù quando sappiamo che Efraim e Manasse vengono da lui, quindi Giuseppe può essere messo al posto anche di Efraim, e perché ma se c'è, e qui manca Dan. Insomma, sono 12 o 13? Sono 13, 12 sono i patriarchi, qui manca Dan. Perché manca Dan? In un altro video per abbonati vi ho eh, elencato le varie prerogative delle varie tribù di Israele nell'Apocalittica. Vi ricordate? Bene, eh, se andate a vedere all'accennato, al primo accennato, canto della benedizione di Giacobbe che benedice i figli, quando si arriva alla tribù di Dan, dice Dan, che vuol dire Dan, vuol dire giudicare, giudicherà il suo popolo come ogni altra tribù, sia Dan con un serpente, sia Dan un serpente sulla strada, una vipera cornuta sul sentiero che mordi i garetti del cavallo e il cavaliere cade all'indietro attenzione a quelli che cadono all'indietro eh? io spero nella sua salvezza nella tua salvezza, oh signore lo stemma di Giuda è leone rampante lo stemma di Levi abbiamo le mani con, con un'anfora un di purificazione ma la tribù di Dan come, ser, come stemma c'è il serpente quindi nell'apocalittica si pensava e questo è un pensiero che nell'apocalittica paleocristiana e giudeocristiana di origine è stato ben, ben acclarato si pensava che l'anticristo venisse dalla tribù di Dan ecco perché nell'apocalisse non è stato messo ecco perché nell'apocalisse è stato inserito Giuseppe eh, come nome di Efraim da cui c'è anche Messia figlio di Giuseppe e lo si vedrà Germoglio fecondo e Giuseppe Germoglio di ceppo fecondo presso la fonte siamo sempre al capitolo 49 di Genesi lo hanno esasperato, colpito lo hanno perseguitato i tiratori di frecce, ma rimaste intatto il suo arco, le sue braccia si muovono veloci, per le, per le mani del potente di Giacobbe, per il nome del pastore, definito anche pietra di Israele, il Dio dei tuoi padri, il Dio ti aiuti, per il Dio Onipotente egli ti benedica. Questa figura messianica del, del, del figlio di Giuseppe, il re messia del nord, in concorrenza con il figlio di Davide, la tribù di Giuda del sud. Insomma, sono tredici le tribù solo che vengono sempre nominate 12 alla volta ma rimane sempre fuori qualcuno e nel libro dei numeri rimane fuori Levi che però è il cuore pulsante perché all'interno della tribù di Levi c'è Mosè che è un Levita e Ronne che è diventato Coen Gadol e i suoi quattro figli quindi una, una, una casta all'interno della tribù dei Leviti quindi dobbiamo stare molto attenti quando leggiamo questa lista di 12 perché sempre una tribù rimane fuori sempre una tribù ok era una curiosità, sicuramente molti di voi avranno, avevano già notato questo, però per chi diciamo è da poco che si, eh, si compiace di leggere la Bibbia, potrebbe essere un aiuto interessante. Attenzione ai nomi, prendete nota dei nomi perché dietro ai nomi c'è sempre un mondo da scoprire, il mondo della verità delle Sacre Scritture. Dio ci benedica, ciao alla prossima.